Oddio, l'elicottero, vediamo come l'hanno fatto l'elicottero Fatto al 100%, grafica ultra, grafica alta, mamma mia quanto è brutto questo Ok ragazzi, oggi testeremo GTA San Andreas la trilogia, quindi il remake del gioco per fare un piccolo benchmark questa volta faremo un test con la grafica ultra, texture ultra, alte Ragazzi, qui faremo scoppiare la scheda video, ok? Bene Abbiamo settato tutto ultra, schermo intero, il frame rate sbloccato, 1080, tutto HD, alta qualità No, non esiste ultra qua, sulla qualità riflessi Uh, sì, sì, luminosità abbastanza, contrasto, massima qualità, illuminazione stradale, illuminazione veicolo e facciamo più o meno... Eh... Diciamo 70-80 fps, ora prendiamo la macchina, anche il riflesso. La radio la devo spegnere come sempre Comunque ragazzi se volete scaricarlo Tutto in descrizione Ho fatto anche un video su come scaricare tutta la trilogia dei 3 GTA eh, Devo dire che si mantiene molto bene 70 Non ce sempre questo trucchetto La macchina è... L'hanno rifatta molto bene Molto bene, molto bene, devo dire L'ombra, la luce, fantastica, che dire Cioè, a me mi sbalordisce proprio l'auto Guardate un po' Guardate Guardate un attimo, scendo Io. Via, e dalle parti Mamma mia, la temperatura della CPU 70. Eh, scheda video. Vabbè, è sulla norma, non vi preoccupate. Non funziona mai a me. Oh, anche sull'originale, niente. Via. Uh. Via. Ballas. Vorrei tanto provare adesso. Ok, allora, ora facciamo opzioni, grafica e adesso mettiamo alta. Ok, filtro, ok, lontano, medio, media. Lometrica, materiale, media, bassa, alta. Ok Perfetto, vediamo uh. Più o meno, adesso è sceso, non lo so, è sceso Perché mi sono volumetrica forse le palle e niente ragazzi qui forse ho messo volumetrica adesso stiamo scendendo di un botto è eh, un parecchio Andiamo a porzioni, grafica di nuovo: volumetrica. Proviamo a mettere basso, tutto basso. schifo. Ah. Uh, uh, uh, uh. Pronti? Eh. Uh. Ah, non cambia niente. Ci vuole sempre un buon PC per farlo partire, eh. cambiate un po' la visuale l'immagine di tutto <ride> via e niente è aumentata la, la temperatura della CPU 77 78 uh, uh -uh. Vediamo un attimo 79 Mamma mia sì Alta 1 alta Alta qualità Ultra Sì Questo no Uh. Così è più bello. Siamo scesi di un botto di FPS. Oh. Uh. Via. via oh dio elicottero vediamo come l'hanno fatto l'elicottero Non ricordo il trucchetto per le armi. Mamma mia, che volo! No, no, no, lo swat, lo swat! No! Eh sì, vabbè. Anche la schermata ha massacrato, è cambiata. Sì. Consigli di gioco pure. Sono sempre gli stessi. Beh. E niente, serve un botto di RAM, serve una buona scheda video, serve un buon processore. <ride> Oh. Via via via via via i salti di Gesù i salti di Gesù Adoro questa macchina, adoro, adoro... No, no, no, no, fermo! Fermo, fermo, fermo! Fum. Hulk! <ride> Hulk! Hulk! Mamma mia, non si rompe la portiera Ma è bucata la ruota, dai. Niente, eh, non si distrugge. Show. oh almeno potevate farlo blood dog eh? eh? eh? eh? ballass cosa è che ho vestito? eh? Vum. io sono Hulk eh? Molto latto. Perfetto ho vinto Grove Street vince sempre Quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione Il benchmark è stato fatto al 100% Grafica ultra, grafica alta Mamma mia quanto è brutto questo Ah, che bella faccia Comunque sì, Grazie a tutti iscriviti al canale Lascia like se ti è piaciuto questo benchmark Mi raccomando um, Seguimi anche Su Twitch Link in descrizione Se vuoi sapere anche come Scaricare GTA questo qua uh, Il link uh, In descrizione anche Oppure vai sul mio canale Lo troverai uh, sicuramente quindi grazie a tutti e ciao